Ciao a tutti, allora io sono qui in McFit al workshop Train Clean to Feel Good, dove ho appena fatto un intervento, circa questo titolo, insomma. Ci sono stati diversi speakers, tra cui Alessandro Politi, che è un inviato delle Iene. io, Max Calderan e il nutrizionista Ivan di Diallo. Sono un'ex giocatrice di basket a livello agonistico ho giocato per 12 anni a basket e ho smesso finendo le giovanili e poi ho continuato tra alti e bassi comunque con la palestra. Sono una studentessa, sono laureata in Economia e Management e mi sto per laureare, entro un mese, anzi tra un mese dopo consegnare la tesi in Food Marketing e Strategie Commerciali alla Cattolica di Piacenza. Sono, come ha detto Luca, un Adidas Runners Training Coach e infine sono appunto una fitness influencer che promuove salute e benessere tra mente e corpo. I temi che affronterò saranno la visione a breve versus lungo termine e la visione estetica versus performance. Per quanto riguarda il breve versus lungo termine secondo me c'è un problema di fondo che è nella mentalità in cui ci si approccia a questo mondo. C'è la mentalità tutto subito quantità o comunque preferita alla qualità e si cerca sempre la soluzione facile. Questo secondo me deriva dal vedere l'allenamento e la sana alimentazione come qualcosa di estemporaneo. Le persone vedono la loro vita più l'allenamento, più il mangiare sano, non come parte della propria routine o comunque di una, della propria vita quotidiana. Affrontando il primo eh, problema sulla mentalità, il tutto subito, spesso ricevo messaggi come questo, in cui mi viene chiesto qual è la, ma, il modo di dimagrire il più veloce possibile eh, perché questa ragazza ha iniziato a allenarsi tutti i giorni, però non vede nessun risultato e quindi è demotivata. Qui eh, c'è il problema della mentalità all in: nel senso che ci, eh, le persone, quando si vogliono mettere a dieta, mangiano pollo e insalata quando vogliono allenarsi fanno 10 ore di cardio se allenano 3 ore al giorno e il risultato però è che dopo mollano dopo 3 giorni perché non è sostenibile non basta mangiare riso e pollo un giorno e avere il risultato il giorno dopo ma le persone sono una mentalità che pretendono questo da loro stesse e dal personal trainer la soluzione secondo me è insegnare a queste persone a guardare la big picture, cioè farle capire che devono smettere di vivere come se stessero per morire domani. Sai, quando vivi l'ultimo giorno della tua vita e puoi fare tutto, vuoi mangiare tutto quello che ti piace, vuoi vivere al massimo, vuoi godertela, però tutti abbiamo questa, speriamo, l'idea di non morire domani e quindi cercare di approcciarsi a eh, questo stile di vita guardando... Il complesso e l'insieme. Facendo passi indietro e guardando quello che sarà la nostra vita di allenamenti di alimentazione sana, il singolo allenamento, il singolo pasto, sano o meno sano, perde importanza. Altro, altro tema è la quantità versus la qualità. Nei, um, di prodotti per la palestra, o comunque ci sono questi siti dove vendono eh, tutti i prodotti mh, fitness, opinabile come parola legata a questo, sta andando molto questa, mh, come si chiamano queste, eh, le creme, creme la spalmabili alla nocciola, gonaz. Allora, paragonata alla Nutella, guardando solo la tabella nutrizionale, questa effettivamente ha meno calorie e meno carboidrati rispetto alla Nutella. Però a livello di ingredienti non c'è una grande differenza. Il problema qui sta nell'approccio mentale, nel senso che le persone quando guardano questa tabella nutrizionale pensano, uh, che bello, per lo stesso um, apporto calorico posso mangiarne di più. Però questo è prendersi in giro, perché la gente si prende in giro con alimenti finti. Che siano queste creme spalmabili, le sciroppo zero calorie o gli spaghetti zero carboidrati, che non ci educa a mangiare, non educa il nostro corpo a imparare le eh, dosi e mangiare regolato. Cioè, cosa, cosa fa la gente quando poi non avrà accesso a questi alimenti? Inoltre, spesso si ragiona soltanto in termini di calorie e non di qualità degli alimenti. Come ho detto prima, la lista degli ingredienti è molto più importante, secondo me, delle tabelle nutrizionali perché sono gli ingredienti che entrano nel nostro corpo, cioè noi non mangiamo calorie, noi mangiamo eh, gli, quello che so, quello, la lista sotto ed è quello che entra e ci nutre. Ed è quindi importante compiere delle scelte che vanno a preservare la nostra salute. Quando invece la paragoniamo a un altro tipo di crema spalmabile, mm. vediamo che questa per 100 grammi ha più calorie rispetto a questa però vista in un prospetto di lungo termine e leggendo gli ingredienti gli ingredienti sono decisamente più sani meno chimici e meno finti e quindi il nostro corpo ci ringrazierà nel lungo termine di aver gestito non solo il portion control perché comunque qui non può andare crazy e eh, mangiarti tutta la, il barattolo, ma soprattutto anche di aver pensato alle qualità organolettiche degli alimenti che vanno appunto a nutrirci. Ultimo eh, tema sulla mentalità è il detox. Perché, te, te. Questa è bella un snack, scusa me la sono goduta quando l'ho fatta. La allora, la soluzione facile. La parola che mi è venuta in mente quando ho pensato a questa soluzione facile è il detox, perché esistono, veloce... Tante, tante, tante, no, Soluzioni facili date da queste fantomatici, fantomatici tè tisane. Cioè, io posso pubblicare video di allenamenti con ricette di quello che mangio, tutto quello che faccio per mantenere uno stile di vita sano, o oh, ma quando io pubblico la foto che sto bevendo un tè con scritto Snellento Detox, la lista delle domande, ma funziona? E funziona, ma, ma questo va, eh, posso prenderlo, allora miglioro, certo. Però la gente quando vede la tisanina che si possono bere seduti sul divano con la copertina davanti a un film, sono felici. Perché loro non devono fare niente e gli viene venduto questo eh, effetto benefico che io ho metto in dubbio che abbiano, perché comunque le proprietà di queste piante ci sono, però è proprio l'approccio mentale, cioè il fatto di... Da avere la soluzione facile, la soluzione veloce per eh, ottenere un, eh, un obiettivo, quando in realtà è soltanto acqua sporca e costosa. Quindi, secondo me, deve avvenire proprio un, uno stravolgimento o un cambio di mentalità, perché il fitness e la sana alimentazione e gli allenamenti sono parte di un percorso, cioè per far sì che... Tutto sia sostenibile e duraturo deve diventare un'abitudine. Cioè, come ci si lava i denti la mattina? Come si fa la doccia? Come si beve il caffè? L'allenamento, il mangiare sano deve diventare parte di una normale routine e parte della nostra vita quotidiana. il Paradiso dei food blogger. Ecco, adesso abbiamo uno show cooking. Chef. Ma si? Non è. Non è. Fiori <ride> edibili. No, è di. È... Siamo nati circa due anni e mezzo fa per rispondere all'esigenza appunto che per mangiare in maniera sana ed equilibrata ci voleva, era necessario molto tempo e in realtà noi vogliamo appunto dare questa possibilità a tutti a un prezzo giusto e fare in modo che sia comodo. Comodo perché qui a Milano consegniamo direttamente a casa pranzo e cena da lunedì al venerdì in, a partire da 15 minuti fino a un'ora, in due fasce orarie eh, del pranzo e della cena. Mentre per eh, tutta Italia, consegniamo anche in tutta Italia, abbiamo delle consegne di gruppi di pasti, cioè ci sono dentro dagli 8 ai 16 ai 20 pasti e speriamo in 48 ore raggiungiamo quasi tutte le zone d'Italia, a parte le isole, ci vediamo un po' di più però quello è un altro discorso. Ma sono pasti che vengono congelati, che vengono. No, sono pasti sono prodotti freschi, pasti... in atmosfera modificata sì. e, e possono essere conservati in frigorifero per 10-15 giorni e in congelatore anche per qualche messa. Quindi questa è la tipologia di servizio che facciamo. Stiamo lavorando anche con altri partner per fare in modo che il nostro prodotto e la nostra cultura del mangiar sano ed equilibrato arrivi quanto più possibile lontano in questo Vale. E riesco ad attecchire... Eh. Non si vede, ha sempre detto per essere sani bisogna mangiare l'arcobaleno Non ho mai capito Io lavoro da fit food da circa un anno E ora ho capito Quindi sono un, un cuoco Non mi definisco uno chef Ma mi piace di brutto cucinare E vedere le reazioni delle persone Questa per me è una sfida Di solito noi cuochi Spadelliamo, olio, burro, panna, pancetta, grassi, carni rosse che fa malissimo Mi sono messo alla prova e penso che posso farcela tranquillamente con degli ingredienti Che potete trovare dappertutto a un prezzo super comodo E soprattutto sono molto buoni senza appunto lasciare stare il gusto E pensiamo solo al fitness no? Allora, oggi ho preparato due piatti a base di pesce Uno crudo e uno cotto Molto semplice ho preso del tonno a pine gialle, l'ho tagliato a cubettini e l'ho messo a marinare da quando siamo qui in lime e arancia quindi sono circa 10 minuti di marinatura troverete del tonno molto molto morbido ho preso del riso basmati senza nessun tipo di condimento solo, solo e soltanto con dei semi di sesamo neri e bianchi e iniziamo 150 grammi di riso. Lo posso spostare. Questi sono gli edamame, li troviamo in tutti, scusatemi, avete ragione Sono gli edamame li possono trovare congelati, biologici, freschi, facciamo un po' fatica, ma li possiamo trovare dappertutto. Edamame? pisellini! La rotina bollite perché ovviamente la resistenza non è rovinata E prendiamo i nostri 100 grammi di tonno marinato È tonno ma è stato marinato L'abbiamo marinato qui ah, marinato. davanti a voi senza che lo siete accorti Marinare conti. significa farlo passare in quel liquido Ovviamente qua non potevo prepararlo, ho preparato un dressing, olio d'oliva, pistacchio e arancia, per ricordare la marinatura del tonno. Quindi non c'è bisogno veramente di metterci maionese, robe che veramente non c'entrano niente, perché roviniamo sapore e ci roviniamo noi stessi. Quindi 10 grammi di dressing. Sto pesando. Un po' di bellezza. Che non guasta mai. Che non basta mai, perché già sono tutti noi. Vale, vai a fare la foto. Ma si mangiano quei i fiori? Sono fioretini Si oh, mangiano tutti. Tu mangi i fiori? Questo invece Questo invece sono germogli un di, di radicchio. Germogli di rucola. No. E abbiamo finito il nostro primo piatto. Ma che bello. Grazie. Ecco, questo è il vedere. Se volete fare delle foto, voi cerco sempre di fare delle cotture che diano molto più sapore alle verdure senza aggiunte di nessun tipo di dressing perché appunto l'uno lo mangia e quindi ho preparato delle melanzane grigliate che potete tranquillamente mangiarle anche fredde questo lo facciamo un po' più così qui, melanzanine germogli di radicchio anche questa è l'essere lunga? Tutta l'essere lunga, no. l'essere lunga. Ecco le qua, altri pisellini Ci piacciono, non possono mai mancare. Esatto, e ho portato delle zucchine ripiene di salmone e pistacchi. Ah, oh, salmone comunque. <ride> quello e questo no. so se mangiare il secondo no. le fringhe cosa sono le zucchine eh, zucchine e salmone stacchio sopra non ci ho messo né sale né pepe né niente né olio semplicemente salmone, eh, zucchina, salomone. forno 10 12 minuti a 180 gradi e viene fuori che è una meraviglia Tac. io però ho preparato un dressing alle erbe così facciamo risaltare tutti questi sapori che ci sono dentro tanto Andrea non c'è Tanto Andrea, appunto, non c'è. Mangherita. <ride> e lo yogurt, l'olio, sale, pepe, erba cipollina, prezzemolo, timo, tutte le erbe che volete. Voi dovete essere un po' più versati, usate tutto. Eh, io, dovrei io vengo da sulla America, cose. da me ci sono degli farsi alimenti farsi che qua non si trovano, eppure io vorrei poterli usare. Posso chiederti una cosa, ma il dressing allo yogurt come lo fai? Cioè, prendi yogurt, frulli? Per fare il, no, per fare il dressing alle erbe si tritano tutte le erbe, secche o fresche che okay. siano. Ok. Yogurt, ma io, metti qua, non ah, ok. E dei certificati di partecipazione. Bene, osserviamo ora un esemplare di food blogger che cerca di fare una foto figa, però è una cosa assurda. Ma ancora non ha trovato ma sta la studiando. soluzione. Cioè, raga, io No, non abbiamo cose. ancora trovato la no, Ma secondo me il problema è il problema: ma questo è Cambiamo tavolo, Luca, il tavolo nuovo. No, no, no. <ride> Come se volesse... Ebrahim è riflettente. Assolutamente. Ma raga, ora finalmente possiamo mangiare. <ride> no, stiamo Andiamo a girare un po' questo. Sì. Comunque io ho capito La loro è stata una tattica Per poter arrivare qui E dire uh, sono finite le scatoline Quindi va a questo A me mi ha volato il pranzo Perché questo è contaminato. Invece questo no Buon, Buon appetito